Un certo momento queste dirette iniziavano a diventare anche un pochino lunghe, no? con la stesa di tutte le carte, poi la, la scelta di una, lo mischiate e pescate prima di iniziare. Ultimamente cerco di guadagnare tempo in questa maniera, così abbiamo eh, più tranquillità per fare la ginnastica parlata con la voce guida, che ho visto si allunga non di tanto, ma di qualche minuto, così non rimaniamo collegati un'ora solo per fare la sessione del mattino perché anche il tempo schermo come si dice ai bambini ma anche ai grandi va misurato quindi stare troppo qui davanti in particolare su un social non è che ci faccia benissimo allora cerchiamo di stringere allora tornando a noi la, la carta di oggi è questa qui In particolare vorrei ne guardassimo le geometrie oggi, perché mi sembra siano un po' la chiave di lettura. Poi credo si capirà meglio dopo che abbiamo fatto i movimenti, anche io lo capirò meglio, ma già ora ho come la sensazione che la struttura geometrica di questa carta sia particolarmente importante. L'ho già detto altre volte, credo, parlandone, ma è sempre bene ripeterlo. Questa carta qui rappresenta un pentagono, se noi, guardiamo, se noi guardiamo i contorni come figura bidimensionale, piatta. Però è anche vero che in questo pentagono ci sono tre spicchi, uno verde al centro e uno rosso da questo lato. Sono tre triangoli e vanno a disegnare, se noi vogliamo vederla in questo modo, se ci mettiamo nell'assetto mentale di vederla in questo modo, una piramide a base pentagonale con le sue belle facce triangolari che vanno verso l'alto. Questo è il vertice per intenderci. Quindi ci sono tante tante geometrie, senza contare che qui c'è una simmetria in questo triangolo verde che fa diciamo specchiare l'uno nell'altro i due volti che ci sono al centro. Ma la cosa di cui non abbiamo parlato è che ci sono due facce in questa piramide a base pentagonale che non si vedono. C'è una parte di questa piramide invisibile ma estremamente presente. Quando nell'apertura alla filatura facciamo spazio e andiamo a prendere anche tutto ciò che sta dietro e che non è visibile, attingiamo proprio a questa parte nascosta della realtà. C'è sempre una parte nascosta. Non la conosciamo, non la immaginiamo, non l'abbiamo prevista, c'è sempre un qualcosa che non si vede, che non si sa forse un giorno diviene manifesto forse non lo vediamo mai forse un giorno questa piramide ruoterà e si vedrà da un'altra prospettiva anche la parte ora nascosta ma in questo momento è completamente invisibile la parte confortante di tutto questo sta nel fatto che nonostante tutto, nonostante ci sia una parte che non solo non vediamo ma assolutamente non siamo neanche minimamente in grado di controllare no? tutti gli imprevisti che ci accadono nella vita, tutto, tutte le nostre reazioni, tutti i nostri sentimenti che non prevedevamo da avere ma che poi a volte sono anche forti e improvvisi, tutte le sorprese belle e brutte che ci riservano le giornate, tutte le parti imprevedibili, incontrollabili, invisibili di cui non siamo a conoscenza, che sono veramente tante, invece di spaventarci in questa carta in realtà danno una bella idea di completezza. Se io la guardo nella sua figura e mi immagino che dietro c'è un'altra parte che la completa, e diventa una figura molto più armonica, diventa un, un insieme molto più completo. Non è uno, un, un pezzo sconosciuto di cui eh, non sappiamo niente, che non sappiamo dove collocare, è una parte esatta, geometricamente collocata, della realtà che vedo, solo che dalla mia prospettiva di ora non ho visuale, non posso conoscerla, però c'è e si aggancia perfettamente. La cosa che più mi conforta di questa carta è sapere che tutto quanto, visibile o invisibile, confluisce ad un certo momento in questo punto comune a tutto. È un po' come mi dicesse, eh, si sbaglia spesso, si procede principalmente per errori nella vita. È difficile che facciamo buona la prima, almeno non so voi, per me è sostanzialmente impossibile fare buona la prima. O mi dimentico di togliere la suoneria del cellulare, o mi dimentico di fare la telefonata che dovevo, o mi dimentico di considerare le emozioni e i sentimenti di tutti, o mi dimentico un impegno... C'è sempre qualcosa di imprevedibile, di non visto, oppure prevedibile ma che in quel momento mi sfugge, ecco, no, io non riesco mai ad avere il controllo completo della vita, mai, <ride> nelle grandi e nelle piccole cose e credo neanche voi perché avere il controllo assoluto è, è un po' oltre, leggermente oltre la soglia umana. Quello che è molto confortante è che nonostante non si abbia il controllo su tutto, nonostante non ci sia questa onnipotenza di controllo e di conoscenza totale, comunque riusciamo ad intuire che c'è una geometria precisa, c'è un equilibrio preciso, c'è un incontro preciso di tutte le parti, di tutti gli spicchi delle nostre giornate e della nostra esistenza. È un po' come eh, questa carta ci dicesse, piano piano tutto si avvicina e si sostiene, magari dalla base è difficile vederlo, magari da un, un punto d'osservazione in questo momento un po' in difficoltà, un po' pieno di emozioni, un po' stanco, un po' schiacciato nelle vicissitudini è difficile osservarlo. Però se io la ascolto questa carta e lo posso fare sì guardandola ma anche facendoci gli esercizi questa mattina, eh, me ne accorgo. Quando attraverso i meridiani con lo stretching del mattino si sente un equilibrio che è ben oltre la mia comprensione nel mio corpo eppure esiste, è un dato di fatto. Quando eh, nei movimenti sento il respiro che si accorda al movimento, al ritmo, al battito del cuore, se dovessi farlo ragionandolo probabilmente sarei morta e invece, invece funziona con un'intelligenza tutta sua. Lo stesso per i movimenti energetici della filatura, della cavità smeraldina, delle geometrie che sono sostanzialmente incomprensibili eppure quando facciamo questi movimenti alla fine della, della ginnastica sono rincuoranti, io non saprei dirvi perché, però sono molto gradevoli, portano grande equilibrio, portano curiosità, portano una forma di bellezza, le geometrie non si capiscono, si, si sentono, si percepiscono, si possono poi raccontare, studiare, ma non si parte mai di lì, se no sono di base molto noiose, <ride> se non hanno una componente eh, di anima e di spirito, eh, sono delle formine senza senso e invece quanto sono potenti quando ci arriviamo allineando i nostri corpi alla fine della ginnastica. Ecco, le, le nostre giornate funzionano tanto come questa carta. Proviamo a farci caso oggi, domani, nei prossimi giorni, quando sentite questo video Provate a farci caso quante componenti invisibili e inconoscibili ci sono nelle nostre giornate. Se io respiro dentro al mio corpo, se li richiamo, i miei tre corpi, meglio ancora se faccio gli esercizi per allinearli, allinearli non fa così tanta paura questo ignoto nelle mie giornate, anzi in un qualche modo sento che pur non conoscendolo funziona, fa il suo e mi sostiene, e meno male che c'è. Come sempre cari grazie di aver seguito, ci vediamo domani sempre alle 9 del mattino. Buona giornata, ciao! Ci mettiamo in piedi e intrecciamo i pollici dietro la schiena. Prima coppia di meridiani che andiamo a stimolare è quella del polmone e dell'intestino crasso. Inspiro. Vuotandomi lentamente mi allungo verso il basso, entro nella posizione. Respiro nella posizione, da terra prendo aria e la lascio scorrere in tutto il corpo fino alla punta delle dita. Sento pian piano che le tensioni si smollano tenendo la posizione. qualche frazione di millimetro alla volta divento più flessibile. I canali di sangue ed energia d'ossigeno nel mio corpo si fanno più flessibili, più ampi, un giorno dopo l'altro. Ho cambiato l'intreccio dei pollici e sono ritornata nella posizione con l'equilibrio opposto a prima e ancora ci respiro da terra e lascio allungare la muscolatura, gli spazi interni, Ispirando, pian piano ritorno, entro nella seconda posizione di stretching, meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas, inizio a distendere bene tutta la parte frontale del mio busto e anche delle gambe approfondisco la posizione fino a dove oggi mi fa bene potrebbe essere più di ieri, potrebbe essere meno mi ascolto mi appoggio a terra faccio ben attenzione a non inarcare la schiena dei piedi a contatto, spalle basse, collo lungo e rilassato, inspiro, tirando partendo dalla base della colonna mi arrotondo, porto i gomiti verso terra, mento in direzione dello sterno, posizione aiutandomi ad allargare gli spazi nel petto, allungo i meridiani del cuore e dell'intestino tenue, respiro e porto ossigeno. Ed espirando ritorno, srotolo la mia colonna vertebrale. Distendo le gambe davanti a me, piedi a martello. Dai piedi prendo aria e la porto nel ventre, nei fianchi e nei reni. Meridiano del rene e della vescica. inspirando ritorno Incrocio le gambe dove la gamba passa davanti all'incrocio faccio passare anche il braccio dallo stesso lato inspiro espirando spingo con il peso del corpo le ginocchia verso terra Mastro del cuore, triplice focolare. Apro bene gli spazi nella schiena e nel petto, nelle spalle, nel busto. Semplicemente respiro nella posizione. E poi espirando ritorno. Delle gambe, quello delle braccia, ripeto: prendo aria ed entro nello stretto. Radico le gambe quanto oggi mi fa bene e mi è possibile, mi radico bene a terra, fegato e cistifellea, Inspiro. scelgo un lato senza mai perdere contatto con il suolo, apro lo spazio nel fianco, da terra respiro e faccio scorrere aria nel fianco che sto dilatando, alla mano si allarga in tutto il lato del corpo poi espirando ritorno al centro ripeto dall'altro lato senza mai perdere l'aggancio dell'osso sacro col terreno non cado di lato è il fianco che si allunga, quanto oggi mi fa bene, ci respiro dentro e poi espirando ritorno. Ok, attivati i meridiani del corpo passiamo ad ascoltare i nostri tre corpi i chakra che li tengono insieme poi li filiamo e andiamo avanti intanto i tre corpi il corpo mente l'anima lo spirito per tre volte li attraverso tutti anche all'inverso, spirito, anima, corpo-mente. sette chakra, terzo, l'emanazione del mio intento, primo, il mio intento si radica nella materia, si incarna sulla terra, secondo, chiedo alla terra di insegnarmi il segreto per vivere in armonia qui. Il quarto chakra imparo. Il segreto è lo scambio. Il continuo bilanciarsi di dare e ricevere. Questo libera il mio talento, apre il quinto chakra. Ed esercitarlo libera il sesto, dalle proiezioni, dalle aspettative dalla falsa personalità. Anche il settimo allora si allinea, si allunga, arriva al cielo e parallelamente scende nella terra e mi rende un tramite tra la terra e il cielo, tra la madre e il padre. Sono un tramite flessibile che può spostarsi indietro nel passato, in avanti nel futuro, senza mai perdere contatto col presente. E proprio nel presente, i miei tre corpi, li filo, apro alla filatura e comprendo tutto ciò che c'è. Seguo e accarezzo i filamenti di materia, quelli d'anima, quelli di spirito, in questo intreccio faccio uno spazio per poter inserire anche tutto ciò che non conosco, che non vedo, che mi è oscuro. E lo riporto proprio al centro di me. In questo centro mi faccio portare per scendere fino alla cavità smeraldina, dal volo del falco, della civetta, del corvo. Così da questo punto posso seguire, assecondare, ricordare in tutti i miei corpi i movimenti delle geometrie, mezzo sacro di creazione sulla terra. alternanza del pentagono, l'abbondanza dell'ottagono che attira ed emana. la centratura del cerchio, che in ogni movimento trova questo fulcro inamovibile la divisione tra visibile e invisibile dell'esagono. l'alternanza tra ciò che è e ciò che non è più, tra ciò che arriva e materializza il futuro e ciò che era e diviene passato e poi l'assenza di forme le geometrie che hanno il potere di creare